Da Lord del Vento, Elios! Oh, nuovi poteri? Eh? E grandi poteri! Assicuriamoci che Kratos non li prenda! D'accordo, tempestoso! Unione tempesta! Lo giallo! Il vento ha vinto! Soldati del vento! Voi aiutate Elias, io prenderò il cristallo. Ultra concentrazione, fratello tempestoso! Partice ah! ah! folcolante! Lord dei gormiti della roccia! Titano! Oh! Oh! Oh! Oh! Questi nuovi poteri sono incredibili! Grazie, Truck! <ride> Ora sbarisci, Greg! Il cuore del regno non è il posto giusto per un Darkan!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 Ultra concentrazione. Ora sentirai la vera forza della roccia. Tu non puoi battermi. <tose> Gormiti!